di fare un mappatto abbiamo detto non facciamola in Italia non avevamo voglia tutti quanti di fare un'esperienza all'estero io in primis virgolato vi ho detto abbiamo vinto Maggio Bridge vincendo Maggio Bridge nel 2007 ci eravamo invitati ad andare a fare due settimane di roadshow in Silicon Valley a San Francisco ed è stato bellissimo è stata un'esperienza di competitori e dici ok io voglio tornare più lì e viverci un pezzo di vita e allora abbiamo detto incorporiamo l'azienda negli Stati Uniti, e, tanto farla qua, farla là, perché no? Allora io mh, sono l'amministratore dell'azienda, sono partito, sono andato a San Francisco e lì ho iniziato a fare tutta una serie di attività per creare l'azienda. Quindi eh, è stato divertente, perché tu arrivi e non sai niente, come no? funziona qui mi un'azienda. La prima cosa, sono arrivato e mi sono messo a leggere, per farlo tutto un po' prima, a studiare un po' di cose che mi funziona incorporare in un'azienda là. Poi abbiamo preso uno studio di Apocasti che ci ha seguito nell'apertura nella, nell dell'azienda. Abbiamo incorporato l'azienda in Delaware. Ehm, bene, e c'era l'entità legale. Nel frattempo i ragazzi in Italia sviluppavano il software, e questo era aprile 2015 che abbiamo incorporato. Io sono andato là a febbraio, ci ho messo due mesi per capire da che parte stavo girando. Ad aprile abbiamo incorporato. Ehm, le altre attività che io ho fatto là, molto importanti, sono state quelle di cercare un gruppo di advisor quindi cercare delle persone molto interconnesse che supportassero il progetto, che piacesse e che fossero disposte fondamentalmente a presentarci altra gente. Che gente avevamo bisogno? Ma sicuramente avevamo bisogno di investitori, eh, avevamo bisogno di primi clienti e eh, media e visibilità sui media su, su questa cosa nel momento in cui sarebbe stata pronta a, a essere lanciata. Diciamo. Eh, L'altra cosa che ho fatto là è stato fare un sacco di networking, che è un'attività che là fa proprio parte della vita delle startup Cioè, te lavori fino alle sei di sera, poi sei stacchi e vai a farti dei grandi eventi aperitivi, a conoscere altre startup che fanno cose nel tuo comparto, ti possono presentare persone, ti puoi scambiarti idee per migliorare i prodotti, eccetera, eccetera. Farò una startup là, ma anche qua lavoro veramente a tempo pieno, in tempo pieno la giornata, no? dalle 8 di mattino a, a mezzanotte.